Grazie al professor Balzani per questa bella introduzione, per questo richiamo a, a questi riferimenti culturali in evoluzione, ecco questo ci dà la dimensione del perché noi non possiamo dire siamo a posto, abbiamo fatto tutto. In fondo, siamo in una regione meravigliosa: i territori sono attivi, le politiche culturali ci sono, i finanziamenti anche, il sistema, eh, il Ministero sta lavorando sul sistema museale nazionale. Che cosa ci manca? Insomma, abbiamo già tutto. In realtà. Il sistema museale eh, nazionale nelle sue declinazioni eh, regionali ha come obiettivo principale quello di intercettare e governare queste trasformazioni culturali. Per farlo bisogna essere attrezzati e, e anche organizzati, direi. Mi sposto perché ho anch'io qualche slide. La è più facile. Bene, allora ehm, da parte mia una, un richiamo al percorso fatto fino ad oggi e a, a quello che, che ci aspetta nel, insomma, nei prossimi. Eh, mesi nel, nel prossimo periodo. Allora, un, un brevissimo richiamo al contesto, eh, poi il dottor Leombroni entrerà più nel merito di alcuni dati. Allora la realtà dei musei dell'Emilia-Romagna è una realtà capillarmente diffusa sul territorio: 546 musei eh, di varia declinazione, varia dimensione, varie caratteristiche sono un numero importante. E come vedete da questi ripartizione, diciamo così, per tipologia, sono anche espressione di un patrimonio estremamente diversificato, sia per tipologie di beni, ma anche per processi di formazione, di sedimentazione e per processi di patrimonializzazione, come ben ci ha ehm, detto il professor Balzani, ha ben focalizzato questo, questo aspetto. Questi due ehm, elementi, diffusione sul territorio e eh, diversificazione e varietà, sono due mm, elementi di valore anche che il sistema museale nazionale riconosce come elementi di valore e che in qualche modo connotano il sistema museale italiano che per la storia non ha puntato su pochi grandi musei ma proprio su questa diffusione e eh, diversificazione sul territorio. Eh, qual è il background sul quale ci inseriamo, questo lo richiamo più per me che per voi perché questa è il lavoro fatto in questi anni dalla regione Emilia-Romagna, eh, già nel 2000 con la legge 18 eh, su musei, archivi e biblioteche si introduce il tema degli eh, obiettivi di qualità, eh, definiti come standard di servizio e professionalità degli addetti per la fruizione e la valorizzazione dei beni, quindi diciamo in un linguaggio burocratico che è algito per definizione, però c'è ci cioè già chiaro il, eh, il percorso che la regione eh, intendeva fare. Nel 2003 vengono approvati gli standard e gli obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei. E, tali standard cominciano a essere progressivamente eh, applicati eh, da, attraverso i piani museali ma anche bibliotecari archivistici diciamo dal 2007 per cui il lavoro fatto eh, dall'IBC con i musei del territorio è stato proprio quello di utilizzare i piani e quindi le forme di finanziamento per raggiungere quegli obiettivi di qualità che erano fissati dalla eh, normativa regionale. E mh, tra il 2009 e il 2010 si definisce il percorso regionale di eh, riconoscimento dei musei di qualità. sicuramente vi ricordate perché ne siete stati protagonisti questo è un, un, un repertorio una piccola eh, pubblicazione eh, che raccoglieva quelli che allora erano 100 nel 2011 quando è stata pubblicata 130 i musei oggi sono eh, 137. In questa, mh, Nella prefazione di questa pubblicazione eh, Raimondi eh, scriveva la qualità si traduce in sostanza per un museo nella capacità di adeguarsi con attenta sensibilità alle esigenze dei fruitori eh, come istituzione aperta, dialogante, in continua evoluzione quindi diciamo il, eh, i temi c'erano già tutti e ancora Raimondi la qualità deve essere intesa anche come un segno di uno stile, di un'efficienza inventiva quindi non come adempimento burocratico quindi fin dall'inizio è stata chiara la natura aperta di questo sistema, eh, non solo nel senso aperta perché nel tempo eh, mh, con una base allargabile nel tempo e quindi 137 musei eh, con l'auspicio che nel tempo il processo di crescita e consapevolezza porta ad allargare questa base, ma aperta eh, nel senso di eh, concepire appunto la qualità museale come la necessità di una continua manutenzione culturale eh, che è quello proprio che ci a cui ci richiamava il professor Balzani, che quindi è una manutenzione culturale che richiede di mettere in campo idee e contenuti nuovi o comunque rinnovati. Eh, in questo background, ehm, che riguarda poi anche altre regioni, la region non, non solo dalla regione Emilia Romagna è stata fatta questo percorso, anche se la regione l'ha fatto in modo molto strutturato <ride> e consapevole, eh, si innesta la riforma del Ministero del 2014, ne hanno già fatto cenno sia il dottor Lampis che il dottor Scalini, una riforma che ha... Ehm, trasformato profondamente il sistema museale statale eh, per certi versi adeguandolo e avvicinandolo ai sistemi museali eh, internazionali ma anche a quelli del territorio cioè anche i musei statali sono degli elementi eh, riconoscibili dei punti eh, di traino culturale eh, sui territori e quindi questo è stato veramente una, un punto di svolta in importante. E, um, il sistema museale nazionale quindi come idea viene introdotto nel 2014 nella eh, riorganizzazione del ministero e, e si porta dietro una struttura organizzativa, la direzione generale dei musei, i musei di rilevanza nazionale e i poli museali regionali. E, nel 2015 all'interno di questo percorso viene istituita una commissione di studio per l'attivazione del sistema eh, museale nazionale e nel 2016 un gruppo di lavoro per la revisione dei livelli uniformi di qualità. Ora entreremo nel merito eh, a breve con l'intervento del dottor Leombroni su questo, eh, su cosa sono i livelli eh, uniformi di qualità. Ad entrambi questi organismi ha preso parte anche la regione Emilia-Romagna per il tramite dell'IBC, quindi diciamo che questa parte centrale di questo percorso il, eh, che poi ha portato nel 2018 al, al decreto ministeriale 113 che, attraverso il quale prende avvio il sistema museale nazionale, ecco a questo percorso la regione Emilia Romagna eh, ha partecipato e quindi insieme a tanti altri eh, soggetti ha condiviso contenuti ed obiettivi. Il ruolo delle regioni in questo quadro è già stato accennato da, da Santoro, ma prima ancora dall'assessore. Il codice dei beni culturali stabilisce che la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione, su questo diciamo, non... Scendo ulteriormente nel dettaglio, perché dal 2001, con la riforma costituzionale, il, eh, è il, la nostra eh, base di partenza. Nell'ambito del Sistema Museale Nazionale, le regioni hanno due modalità di, eh, di adesione al sistema, l'ha ricordato Santoro, o eh, equiparando il proprio sistema di accreditamento laddove esistente a, a quello nazionale e quindi in qualche modo eh, aderiscono al sistema open Opelegis, diciamo così, eh, o eh, attraverso eh, un organismo di accreditamento che opera a livello eh, regionale e che quindi... Ehm, stabilisce i, le modalità per eh, l'adesione di, di tutti i musei del territorio. Le, la Regione Emilia Romagna, per quello che dicevo prima e che voi sapete benissimo, si colloca tra le Regioni che posseggono un proprio sistema di accreditamento e che quindi eh, lo equiparano. Eh, L'equiparazione della, della regione Emilia Romagna è avvenuta attraverso un atto di giunta che ha riconosciuto i, ehm, i livelli uniformi di qualità come, ehm, come strumento anche del, mh, regionale. Le azioni del MIBAC le abbiamo già, vado veloce perché sono già state eh, richiamate eh, sia dal direttore Lampis che dal dottor Scalini, Um, mi soffermo solo sulla, sul tema della piattaforma informatica che noi aspettiamo con, uh, con interesse perché... Um perché è un luogo, la piattaforma informatica non solo per gestire il processo di accreditamento ma sarà un luogo per la raccolta dei dati e noi quanto mai abbiamo bisogno di dati strutturati e, e sarà anche uno strumento che eh, fornirà dei servizi abilitanti per i musei e quindi questo mi sembra veramente una opportunità e quindi eh, la regione sarà felicissima di eh, contribuire a questo piattaforma nazionale. Del progetto MUST ha già mh, parlato il eh, dottor Scalini. Le azioni della, della regione, la, la prima io qui non l'ho scritta ma l'ha ricordata benissimo, l'ha raccontata eh, l'assessore Mezzetti e quindi è una eh, richiesta eh, articolata di eh, autonomia eh, differenziata per la regione che riguarda proprio l'ambito dei musei nella, nei, nei contenuti per i cui contenuti diciamo sono stati con, con molta chiarezza espressi dall'assessore dall la regione quindi si posiziona tra le eh, nell'articolo 4 diciamo un po' di linguaggio burocratico del, del decreto eh, musei, eh, scusate del decreto dell'accreditamento e quindi è una regione che porta in dote al sistema museale nazionale il proprio sistema di accreditamento. Dicevo un secondo fa la Giunta ha recepito eh, i livelli uniformi di qualità intesi come adeguamento degli standard regionali del 2003 perché tali eh, tali sono proprio per il percorso eh, che, che, ha, che ha portato all'aggiornamento all dei, dei livelli uniformi di qualità e, e poi la giornata di oggi che costituisce eh, per, dal nostro punto di vista un avvio concreto e operativo del sistema museale regionale come un percorso condiviso e partecipato adesso dirò meglio che cosa intendiamo con questa frase che, che va molto di moda però poi c'è anche necessità di declinarla e, e che vede come primo passo ehm, l'adeguamento del processo di accreditamento dei musei dell'Emilia Romagna agli standard eh, nazionali. E, mh, allora come lo immaginiamo questo sistema museale regionale? Quali sono i, i suoi obiettivi? Il sistema museale regionale non è un adempimento burocratico, l'ha detto benissimo Tiziana Maffei, l'hanno detto bene chi eh, eh, tutti diciamo i, i primi interventi non termina con l'accreditamento, quindi non si tratta di andare dal punto A al punto B, arrivarci e stare, l'abbiamo rappresentato come un processo circolare che parte dalla ehm, condivisione ehm, e qui diciamo, si colloca l'incontro di oggi come primo passo di questo processo di partecipazione e condivisione, una condivisione che è finalizzata ad agevolare la messa in rete di risorse ed idee, abbiamo bisogno di risorse operative ma abbiamo bisogno anche di tante idee, e idee innovative proprio per farsi carico di tutte le sfide culturali di cui ci diceva un secondo fa il professor Balzani. E quindi abbiamo bisogno che, che attraverso queste idee che vengono eh, poste in condivisione eh, possiamo promuovere scambi di buone pratiche perché non si parte mai eh, da, da zero. I nostri percorsi sono sempre percorsi incrementali, non è che noi qui stiamo pensando a un momento fondativo o rifondativo. E, mh, il, lo scambio di buone pratiche e di competenze con tutto quello che significa, è già stato detto da, da Maffei, da Scalini, ci porta a poter vedere concretamente la possibilità di crescere in termini qualitativi e non solo quantitativi e poi dopo declinerò meglio che cosa significa questa crescita in termini qualitativi ma già diciamo è stato detto bene dagli interventi che mi hanno preceduto eh, per migliorare la qualità dei servizi e qui su questo termini di servizi dobbiamo capirci e intendere e anche fondare un linguaggio comune perché non si dobbiamo superare la logica dei servizi all'utenza la logica dei servizi aggiuntivi degli anni 90 che è stato sicuramente un momento importante di crescita per i musei ma adesso dobbiamo fare ulteriori eh, passi avanti e, mh, al termine di questo come dire, primo giro che è un po' il, pro il programma de diciamo de de dei prossimi paio d'anni di lavori Possiamo ritornare alla promozione della partecipazione e della condivisione che al termine, dicevo, del primo giro, che è una condivisione all'interno delle istituzioni che gestiscono i musei, diventa poi partecipazione. E condivisione anche nei confronti della comunità di riferimento e, diciamo, di tutti quelli che sono gli attori anche sociali che vedono dei musei, nei musei un punto di riferimento. Ehm, quindi la circolarità prevede che questi processi siano tenuti sempre eh, attivi, sempre vivi. Qual è. Mh, la proposta dell'Ibc quindi di questo percorso di lavoro è un percorso interfasi che abbiamo immaginato più o meno di durata triennale poi adesso vedremo come eh, come riusciremo a far a, a evolvere come riusciremo a lavorare insieme è un primo eh, la prima tappa è quella legata a stabilire dove siamo dove ci, a che punto siamo e quindi è la fase del conoscere del conoscerci e del rappresentarsi il sistema di accreditamento è un momento eh, molto importante di eh, anche autorappresentazione di autoconsapevolezza ehm, ci vorrà del tempo per, com per completare diciamo questo questo momento di, di conoscenza perché sarà una conoscenza strutturata e, la seconda tappa è dove vogliamo andare una volta che abbiamo capito dove siamo dove vogliamo andare e quindi dove vogliamo andare lo decidiamo insieme in, eh, in momenti anche questi strutturati eh, di condivisione di confronto e di collaborazione Um, gli obiettivi non sono obiettivi posti calati dall'alto e poi magicamente eh, diffusi eh, capillarmente sul territorio, gli obiettivi li dobbiamo stabilire insieme ovviamente. E il, il, il terzo step è capire come vogliamo arrivare, con che strumenti vogliamo arrivare all'obiettivo al, all complessivo della crescita e del miglioramento. E quindi le policy verranno dopo, come verranno eh, la, la definizione puntuale degli strumenti eh, da mettere in campo. Ehm... Um, Ecco appunto, quindi il, il conoscere e rappresentarsi, primo, il primo passaggio sarà, lo avete già nella cartellina, un cartoncino in cui vi invitiamo a... a a compilare un form di partecipazione che ci servirà per capire le priorità, abbiamo bisogno di condividere dati analitici sui contesti di riferimento, ripeto, dati strutturati, molti dati l'IBC già li ha, sono dati più quantitativi che qualitativi, dobbiamo cominciare insieme a capire come misurare anche i dati qualitativi. Il processo di accreditamento, come dicevo, sarà quindi un momento importante di conoscenza e auto rappresentazione per individuare le stanze. Di miglioramento. Condivisione e collaborazione come creazione di un contesto favorevole allo scambio di buone pratiche. Eh, anche qui siamo tutti molto convinti sulla necessità di partecipare, ma come si partecipa? Eh, che, come possiamo far sì che la partecipazione che sarà necessariamente svolta a livello locale e territoriale possa poi diventare patrimonio di tutta la regione, bisogna quindi che li strutturiamo questi tavoli di confronto e così come strutturiamo la modalità di individuare gli obiettivi di crescita crescere e migliorare ecco questo è ehm, l'obiettivo fondamentale cominciamo a ipotizzare degli strumenti poi li dovremo declinare insieme. Sostegno alla crescita professionale, questo è tornato in tutti gli elementi, in tutti gli interventi del primo panel. Eh, la crescita professionale degli operatori museali eh, che appunto debbono ac saper accogliere queste nuove sfide che non sono più quelle della sola conservazione del patrimonio, definizione di programmi di miglioramento e di piani attuativi per la crescita dei musei in termini qualitativi e su questo termine insisto ancora perché dobbiamo trovare anche una, mh, un vocabolario condiviso e degli ehm, eh, obiettivi condivisi e poi il sostegno, lo sviluppo e il potenziamento delle reti di cooperazione, Alcune già esistono, possono migliorare, altre sono in, in via di definizione, molte altre possono essere eh, individuate. Sono reti di, di cooperazione e di partenariato, decideremo insieme a che livello si, si spingeranno queste reti, eh, condivisione di servizi, condivisione di personale, condivisione di, eh, di, di obiettivi declinati e integrati lo stabiliremo insieme e poi dovremo orientare le leggi regionali già attive in materia affinché queste reti effettivamente possano costituirsi, operare e produrre eh, valore. Qual è la governance che abbiamo immaginato? Anche qui di nuovo torna un circolo perché non, non possiamo immaginare una impostazione fortemente gerarchica anche se eh, da qualche parte le decisioni vanno prese, quindi il fatto che siamo in una governance partecipativa non significa che poi eh, tutti. Eh, non, non significa in qualche modo eh, sorpassare o dimenticare che esiste un momento in cui però bisogna prendere delle decisioni e quindi poi bisogna agire conseguentemente. Ci sarà un, con, un coordinamento istituzionale che sarà necessariamente un coordinamento interistituzionale perché diversi sono i soggetti che ehm, hanno il compito eh, e la responsabilità di gestire i musei del territorio. E quindi diciamo che questo coordinamento istituzionale è il luogo poi in cui si prendono le decisioni. Come si prendono le decisioni? Le, le decisioni si prendono consapevolmente, cioè ehm, attraverso un ascolto di quelle che sono le esigenze dei territori. L'ascolto però ha due facce, noi vi, vi proponiamo diciamo, uno sdoppiamento, da un lato dei la abbiamo la necessità di attivare dei coordinamenti eh, territoriali eh, perché la regione Emilia Romagna è una regione eh, grande che ha realtà molto diverse i coordinamenti territoriali quindi sono quelli che avranno il e ne immaginiamo per partire uno per ogni provincia e quindi attraverso il form di partecipazione che è disponibile poi online e nella cartellina trovate il, il modo per accedervi, ehm, cercheremo di capire anche se ci sono delle realtà che vogliono porsi come ehm, punti di coordinamento territoriale. E, e quindi diciamo una visione di tipo verticale abbiamo bisogno però di affiancare a questo dei coordinamenti tecnici su tematiche trasversali perché ci sono delle problematiche che sono comuni da Piacenza eh, a Rimini anche i coordinamenti tecnici sono mo punti di ascolto sono antenne di ascolto su eh, alcune problematiche ma abbiamo bisogno di mettere insieme appunto la visione verticale con una integrazione Orizzontale. Anche qui nel form vi chiediamo di eh, esplicitare l'interesse ehm, a partecipare a eh, tavoli di coordinamento tecnico, tavoli di coordinamento eh, territoriale in base a quelli che sono i punti di forza delle realtà museali che, ehm, eh, di, eh, di cui avete la responsabilità. Quindi il, non, non sarà una, un percorso che si farà tra pochi eletti, al tempo stesso però insisto su questa cosa che ho già detto, abbiamo la necessità di strutturarlo questo percorso in dei luoghi chiari che siano punti di riferimento dove ciascuno possa portare il proprio contributo positivo eh, di idee, di innovazione ma anche eh, i propri problemi a cui bisogna dare. Eh, risposta. Chiudo eh, prima di passare la parola al dottor Leombroni eh, che entrerà più nel merito di alcuni di questi passaggi diciamo ricordando ehm, la prospettiva culturale che non ci, non ci deve mai lasciare perché altrimenti rimaniamo solo schiacciati dai problemi quotidiani di gestione del personale, le risorse che mancano, gli orari eh, di apertura e, e diciamo, è, è tutto quello a cui come gestori e amministratori siamo chiamati. Allora, siccome ha detto benissimo il professor Balzani, la prospettiva, di cui, la prospettiva da cui abbiamo cominciato a guardare i musei non è più eh, solo quella dei beni conservati e quindi anche della loro fruizione, perché nessuno ha mai pensato che i beni fossero solo eh, dentro una teca, ma la prospettiva è quella delle relazioni che questi beni hanno la ehm, capacità di generare, relazioni sia tra contesti ma anche tra persone e, e beni, eh, allora, le performance che noi chiediamo ai musei non è più solo una performance in termini quantitativi di misurazione del prodotto e del servizio generato. Dentro in altre, detto in altre parole, il sistema museale eh, regionale e nazionale non sono strumenti per andare a controllare i musei, eh, quanto hanno, cosa hanno, quanti biglietti staccano, che tipo di... Eh, di eh, di prodotti riescono a generare non è solo questo, allora la performance e quindi il sistema museale eh, ci servirà per eh, andare a eh, verificare, a mantenere eh, e a far crescere la qualità delle relazioni che un museo riesce a garantire e riesce a far evolvere nel tempo eh, quindi sarà. Una, vorremmo che fosse una modalità di lavoro che consentirà di crescere a quei musei che saranno che sapranno creare solidi solide e resistenti relazioni tra luoghi, oggetti e persone. E qui metto per chiudere queste due eh, citazioni di Carlo Rovelli e di Luciano Floridi che ci portano proprio in questa nuova ehm, dimensione appunto il mantenere e far crescere ed evolvere queste relazioni nel tempo. Quindi da un lato necessità di avere un percorso chiaro perché ciascuno di noi domani mattina deve sapere cosa è chiamato a fare, cosa deve cambiare, su cosa deve continuare ad investire e su quali sono i fronti nuovi. Al tempo stesso però dobbiamo avere questi, eh, questa prospettiva culturale che, mh, che ci guida senza direi eh, tentennamenti. Il, con il dottor Lombroni adesso entriamo eh, nel merito de, di capire, di, di condividere dei dati eh, della realtà museale eh, dell'Emilia-Romagna per capire da dove, eh, a che punto siamo, capire un po' meglio quelli che sono i, mh, i livelli unici di qualità, e le prossime eh, tappe che eh, pensiamo di, eh, di, di attivare. Grazie.